Quando, buona la eh, io intanto parto con un grandissimo ringraziamento da parte della Rive a Tempo di Vivere che ci ha accolto in questo luogo fantastico e che anche con estrema modestia ci ha accolto con grande laboriosità perché eh, vedo un uomo che ha grandi, grandi capacità di, di accoglienza e, e di vita qui al di là anche di quello che mi era stato descritto per cui apprezzo la sua. grazie e adesso mi piace un favore allora Isotta non l'avete sentita ma ci ha presentato eh, siamo in sette adulti di luana che dopo aver fatto il corso di scollocamento si è realmente scollocata si è ricollocata con Marco e fra pochi giorni verrà a viver da noi eh, il nucleo è partito da me, Antonio, Katia e Ermanno, eh, ah. ci siamo trovati nel 2010 eh, con un sogno e ci siamo chiesti cosa volevano fare grandi e da grande abbiamo scelto che volevamo cambiare la nostra vita e contribuire a qualche tipo di cambiamento. Da quel momento è partito quello che inizialmente era questo sogno che loro due, Katia e Antonio, hanno chiamato Tempo di Vivere che come nome ha il senso e dà il senso di quello che noi vogliamo per la nostra vita il tempo di viverla ogni momento con le persone che amiamo e con le tante persone che vogliamo che entrino a far parte della nostra vita e alla quale poterci dedicare. Dedicare tempo, dedicare attenzione, eh, dedicare e ricevere condivisione. Aiuto, sostegno, darlo e ricevo. Eh, Ieri abbiamo fatto un bellissimo esercizio nel quale eh, vi apro il mio cuore, vi dono la pace, prendo l'energia dal cielo e la condivido con voi. Questo è un po' il senso del tempo di vivere. Siamo arrivati qui eh, solo due anni fa e ci sembra una vita perché in mezzo a mille conflitti a tanti problemi che andiamo ad affrontare tutti i giorni siamo qui e ogni giorno traiamo maggior forza e maggior convinzione e volontà di voler continuare a migliorare la vita ci ha offerto tanto tantissimo e siamo anche Stati in grado di, e quest, dico queste cose perché le ritengo dei punti cardine del nostro percorso, siamo stati in grado anche di affrontare un grosso successo che abbiamo avuto, cioè quello del termocompost, che ci ha portato in televisione, che ci ha, portato, ha fatto venire qui eh, finanziatori. Eh, e quando io parlo di ancora legami e condizionamenti col passato, con quella storia, è vero che sono sempre lì come dei diavoletti che tirano ranzano nelle orecchie. E in quel momento ci siamo guardati in faccia e abbiamo detto è questo quello che noi vogliamo, è questo quello per il quale siamo partiti. E tutti noi abbiamo detto no, non è questo. Noi non vogliamo finanziatori, vogliamo esserci, vogliamo essere noi, e vogliamo legarci a tutta la rete di persone che ha voglia di questo cambiamento. La nostra forza ritengo sia la diversità non ce n'è uno di noi, anche se io sono sua mamma non ci assomigliamo proprio, <ride> completamente diversi. Eh, direi che la nostra forza e il nostro anche punto di debolezza perché questo porta a questo forti contrasti forti momenti di difficoltà che ci portano a crescere perché di fondo c'è questa questa volontà di continuare eh, quello che ci guida come diceva ieri Jenny è una vision e una mission che abbiamo eh, direi sposato la nostra è una famiglia scelta, siamo una comunità intenzionale, non abbiamo proprietà, viviamo in affitto, non abbiamo né all'inizio né oggi eh, grosse risorse economiche, eh, ma abbiamo questa grossa capacità di esserci. L'uno per l'altro riteniamo che questo venga anche dal fatto di essere diversi, ma di essere assieme nel momento in cui eh, c'è da fare, c'è da esserci. In eventi di questo tipo sono gli eventi più belli perché non abbiamo neanche bisogno di guardarci o di parlarci perché sappiamo che dove non arriviamo noi c'è l'altro. E questa è quella tranquillità e quella fiducia che ci porta avanti e ci permette di... Di crescere e diventare ogni giorno un attimino meglio, ce la mettiamo tutti. Sì, io ognuno di questi eventi abbiamo passato un altro grande campo che ci ha fatto da pretest per questo, è venuto qua a Maritone 4, eravamo a 75. Eh, quello che ci rinforza e credo di averne già parlato quest'estate al raduno è la vostra presenza è sapere che in giro per l'Italia eh, c'è gente o che lo sta facendo o che ci ha parlato eh, eh, c'è ci... eh, gente che lo sogna e c'è gente che sostiene e da quando io ho conosciuto la riva e poi di conseguenza anche tutte le persone che alla riva fanno un po' da satellite o collaborano in qualche modo io ho provato un grosso senso di serenità e di forza nella consapevolezza che eh, non siamo davvero soli eh, ovunque noi andiamo da qualche parte c'è un gruppo di persone che ha iniziato a guardare le cose da un punto di vista diverso ha rimesso in ordine la lista dei valori che secondo noi, penso tutti, in questa società è fortemente alterata e quindi questa sensazione del dire va bene, se non dovesse andare bene qualcosa noi siamo qui e fuori ci siete voi e poi ci sono altri covillaggi e c'è veramente un gruppo di... aggiungere, scusa un gruppo di persone anche molto vicine a noi e qui abbiamo Mario, che è una persona speciale per noi, che ha scelto di vivere per un anno con noi, eh, poi per sue scelte personali e familiari eh, è tornato a casa, però... È una presenza sulla quale noi possiamo confidare, contare, affidarci sì, sì. e come lui ci sono altre persone molto vicine. Sì, ecco, io questo è, questo è il senso che vorrei passare anche a chi magari ancora non ha, si sta solo incuriosendo e avvicinando. Eh, Ed è quello che ha portato l'altro giorno Alfredo, cambiamo il modo di fare comunità non necessariamente all'interno degli ecovillaggi cambiamolo anche fuori perché e ci sono delle difficoltà logistiche obiettivamente a mettersi una comunità intenzionale ci sono non raccontiamoci frottole ci sono, ci sono di tanti tipi le vogliamo mettere in ordine, non le vogliamo mettere in ordine non è un problema, ma ce ne sono tante dalle relazionali a quelle economiche questo non vuol dire che anche dove si è non si possa fare qualcosa eh, e poi magari passettini per passettini ognuno ha una velocità diversa nel prendere delle decisioni. L'importante è uscire da questi incontri, secondo noi, con la consapevolezza, uno, che ci sono dei punti d'appoggio, due, che si può fare, a me è piaciuto un sacco il tema di quest'anno del Raduno River, si può veramente fare. Scusate il termine, io tiro fuori la mia <ride> focosità, facendosi un culo così, ma lo si può fare, lo si può fare, non è utopia, cioè bagnaia qua, probabilmente cioè, penso siamo più utopici di loro, io non lo so chi ci può essere, eppure ragazzi è un'utopia reale, quindi oh, basta, scazziamo questi schemi mentali che abbiamo, si può fare tutto, nessuno ci obbliga, sono scelte, la scelta è la base e la scelta è quella che va riconfermata ogni giorno, eh, la cosa importante, e noi non smettiamo mai di ripetercelo, è una scelta e non deve essere una fuga. La scelta viene quando si sta bene dove si è e si sceglie di migliorare, non quando si sta di merda dove si è e allora siccome non si sa cosa fare allora vado a vivere in comunità. No, la comunità è una scelta che aggiunge qualcosa, non va a sostituire una situazione che fa schifo perché altrimenti si rischia di ritrovarsi poi in una situazione che può fare anche più schifo perché è molto più dura quindi veramente eh, io la cosa che tutti noi ci siamo resi conto ed è una cosa che io ho imparato anche alla scuola di naturopatia a noi hanno detto per, per essere un bravo operatore quando una persona viene e porta un problema L'obiettivo è quello di farla star bene lì dov'è. Prima di dirgli cambia, cerchiamo di fare sì che veda il positivo in quello che ha. A quel punto sarà pronto a fare una scelta di cambiamento e a quel punto sarà il momento di maggiore resistenza. Ma quando quella scelta avviene, nel momento di maggiore resistenza, è la scelta. Quindi no, questa è una cosa che veramente vorrei che ognuno di noi si soffermasse a pensare perché sta pensando a fare, a voler fare una comunità. È il passaggio di base e, e l'altra cosa che avrei voluto dire a voi ieri sera che vi ringrazio tantissimo e, perché avete tirato fuori tantissime cose che vediamo eh, anche noi e avrei voluto abbracciarvi tutti c'è una cosa che ha detto Jenny che eh, la voglia di comunità è dentro io ho fatto un'esperienza in una, un ecovillaggio diverso, in un momento di crisi nostra, prima di iniziare Tempo di Vivere, quando già il progetto di Tempo di Vivere c'era, e ha portato molta crisi. Io sono stata un anno in un altro, io e la mia famiglia ristretta siamo stati un anno in un'altra comunità, e a un certo punto abbiamo deciso di venire via perché ci siamo resi conto che non era il nostro progetto, il nostro progetto era Tempo di Vivere e quello non ci si avvicinava, non perché fosse sbagliato, perché non era il nostro. Però è stato un anno prezioso perché mi ha permesso di capire quello che non volevo e anche rivalutare quello che volevo. Per cui il percorso che voi avete fatto e che Alfredo ha giustamente definito prezioso è una cosa che vi servirà per le vostre scelte future. Non siete soli. Ieri ridendo ho chiesto a mia mamma possiamo tenerli tutti. Visto <ride> <ride> <ride> che adesso siete magari un po' arandagi. E, e questa cosa è fondamentale e soprattutto una cosa che, che è importante e che spesso viene sottovalutato è il progetto, l'obiettivo l'obiettivo comune è la cosa che secondo noi è quello che permette di riportarsi con la, con la centratura lì anche di fronte al conflitto quando l'obiettivo è comune e c'è un progetto di base che sembra solo mentale ma non lo è il progetto non è solo mentale, il progetto è di cuore, di pancia c'è anche il mentale stamattina Edoardo ha detto io sono uno di quelli che il mentale lo tieni da conto perché è vero, ci deve essere anche quello <coughs> perché se ci facciamo trasportare solo dalla pancia poi purtroppo si incontrano un sacco di problemi allora le due cose vanno, c'è il Dragon Dreaming penso oggi per cui seguitela anche questa cosa, è fondamentale e quindi l'obiettivo e la visione, il progetto è quello che riporta in asse Ok, che obiettivo abbiamo? Abbiamo tutti ancora lo stesso obiettivo anche in un momento di profonda crisi? Se quell'obiettivo c'è e ogni giorno riconfermiamo quella visione, ok, perfetto, ci sono dei problemi, li affrontiamo perché noi abbiamo quel punto d'arrivo lì che è comune, anche quando ci scazziamo per qualche motivo. Questo è veramente fondamentale. E ci sono qua, in questi giorni, hanno fatto una cosa meravigliosa con questi corsi di formazione. Perché avete l'opportunità di partire con dei puntelli, cosa che probabilmente altri non hanno avuto. E questo è preziosissimo, per cui approfittatene, approfittate della rive, delle persone che ci sono. Anche di quelle che hanno iniziato e non sono riuscita ad andare avanti, perché è un'esperienza comunque preziosa. A me quello che loro hanno detto, ieri sera ha risuonato tantissimo, mi ha dato veramente un aiuto incredibile. E Quindi veramente, noi ci siamo, le comunità che ci sono, ci sono, loro che non sono riusciti, ci sono e noi ci siamo per tutti voi, eh, per quel che possiamo. Quindi sfruttateci eh, perché va bene, va bene così. C'è gente che va avanti e spiana la strada, è normale, è fisiologico. Va bene così, eh, è tutto come deve essere e stiamo diventando sempre di più. Ed è meraviglioso. Io vi ringrazio per essere qui, per essere pazienti se c'è qualche cosa che magari si ogni tanto e grazie. Grazie a tutti. ha una poltroncina accanto alla mia, <ride> ha tre anni e mezzo, io a gennaio ne faccio 60 è un bel confronto che nasce tutti i giorni quindi la prima comunarda che io ascolto volentieri è quella più spontanea e più naturale forse perché non ci sono conflitti ma non è vero e hanno già detto delle bellissime parole entrambe e quindi vorrei Cosa c'è da aggiungere? Allora stupisco e giro la situazione. La parola comunità forse vi hanno ingannati tutti, siete venuti nel posto sbagliato. La comunità non esiste, esiste il proprio benessere. Allora quando tu senti che stai facendo una cosa che ti fa bene, al tuo cuore, alla tua pancia, noi siamo fatti di, di materia e viviamo di materialismo, qualcosa che è fuori di noi quando facciamo entriamo in un nostro sentito se quel sentito ci fa sentire bene la comunità eh, è una conseguenza di questo stare bene quindi la comunità è uno strumento che ci serve per arrivare a quel nostro fine che forse non conosciamo ma lo possiamo conoscere solo grazie alla comunità il bambino Isotta non sa di vivere in comunità per lei è normale la bambina non lo sa ma ci vive bene e quindi questa spontaneità bisogna andare a ricercare dentro di noi che cos'è vivere bene tutti insieme tutti i randagi così possiamo anche aggiustarci meglio eh? non è che ci fa schifo stare anche un pochino meglio che i randagi mi hai fatto perdere il film, eh? <ride> <ride> però è quello che è la nostra natura noi vogliamo questo peccato che siamo nati in una comunità in una società sbagliata che a un certo punto non la sentivamo nostra Adesso ricrearla, tocca a noi forse anche dare il buon esempio, creare le azioni che portano altre persone nella nostra vita, perché io sono avido di persone, ho bisogno di conoscere le persone perché solo grazie alla diversità di ognuno di noi io posso scoprire quante mille volte sono rinato e posso vibrare tante volte con ognuno di voi in modo diverso. E quindi vanno benissimo questi incontri, i, i metodi, gli strumenti e, e soltanto con, con... Aspetta che finisco di parlare, grazie. Per misurare di cosa siamo fatti abbiamo bisogno anche di reazioni. Ma sono reazioni diverse da quelle che abbiamo maturato nel sistema in quella cultura erano reazioni che ci facevano stare male. Le reazioni invece che si vivono in comunità, nei conflitti, scegliamo di superarle. E quindi conosciamo sempre di più noi stessi. Quindi ritornando all'inizio all è io sono qua per me stesso, perché voglio stare bene. La comunità è una conseguenza. Nel momento in cui non mi sento più a posto con gli altri ne posso parlare con gli altri, questa è la scelta che facciamo e tutti insieme scegliamo che cosa si va a mettere di nuovo perché ogni, ogni giorno, ogni mattina è un mettere qualcosa di nuovo e spesso spaventa, molti di noi spaventa perché la novità tutti i giorni, oramai sono due anni che viviamo, nel. ogni giorno c'è una cosa nuova e questo però è la nuova crescita, di questo siamo fatti ritornando a un bambino, il bambino cresce ogni giorno ogni giorno, ogni giorno apprende cose, non si stanca mai non finisce mai di chiedere, di domandare ed è in quel modo che io voglio vivere ogni giorno della, della mia vita qui con le persone che amo grazie oh. posso dire una cosa? innanzitutto allora, ero molto curioso di conoscere il vostro luogo e ho sempre conosciuto Katia sono stato veramente sempre molto contento di vederli e di incontrarli. Tra l'altro ho visto anche un'energia notevole qui e anche le persone di Cati Germanno, quando sono venuti gli spellaggi, la loro disponibilità enorme e anche nello stesso tempo la loro capacità organizzativa che ci vuole. Le comuni e gli ecovillaggi sono due realtà che possono essere complementari. Non necessariamente, possono essere complementari. Possono cioè procedere insieme. A maggior ragione quando sono comuni e ecovillaggi. Noi siamo comuni e gli ecovillaggi, non solo delle esperienze Comunitari. A me per esempio non piace usare la parola comunità, perché la Piedra comune è qualcosa di diverso La comune è un modo di mettere in discussione i rapporti familiari, è un modo di mettere in discussione i rapporti individuali, è un modo di poter individuare forme diverse di attività, è un modo di condivisione totale per 24 ore su 24. Non è un tempo part-time e questo ovviamente viene di conseguenza comunque comuni ed ecco villaggi noi siamo insieme delle micro società siamo in luce quello che vorremmo che il mondo domani sia Siamo una possibilità che noi diamo all'umanità. Questo deve essere il punto chiaro e profondo del nostro lavoro, perché senza questo credo che quello che stiamo facendo perderebbe senso. Per questo motivo noi rappresentiamo la corrente carsica alternativa esistente all'interno del nostro mondo. Per questo motivo rappresentiamo, anche se non ci facciamo sentire fuori, un'esperienza concreta che tanti cercano. E, tanti cercano. e questa è l'energia fondamentale che ci regge, sia nel momento in cui abbiamo possibilità di avere successo e di resistere, di diventare una comunità resiliente in tutti i sensi, sia nel momento in cui questo non riesce, perché comunque acquistiamo conoscenza, sensibilità, capacità. Comunque. Quello che si esperimenta comunitariamente non è mai perduito. E nello stesso tempo anche credo che nel momento in cui noi abbiamo individuato nella contraddizione tra la scarsità delle risorse e lo sviluppo disordinato in cui noi attualmente ci studiamo. abbiamo individuato nella assurda, totalmente ingiusta, inequa distribuzione delle risorse fra nord e sud del mondo, abbiamo individuato nelle possibilità del pianeta di resistere come una sfida per il pianeta e non più per quanto riguarda l'umanità, perché l'umanità dal punto di vista ecologico è una razza infestante E di questo è opportuno che noi teniamo chiaramente attenzione, noi siamo come umanità l'elemento distruttivo dell'ambiente naturale. Ci sono alcuni teorici che io sinceramente disprezzo, che dicono che siamo nell'ambito di una nuova fase che è quella antropoceica, ovvero del mondo costruito a misura d'uomo, noi dobbiamo rovesciare. Questo è il nostro compito, perché nella natura, così come nell'umanità, vige sempre il famoso principio ad ogni azione corrisponde una reazione uguale e contraria. E non possiamo aspettarci che una reazione è uguale e contraria continuando in questo modo. Noi siamo molto spesso gli inascoltati profeti di una possibile disavventura. Ma siamo anche nello stesso momento coloro che costruiscono la possibilità di un'alternativa. Non siamo coloro che predicano, siamo coloro che fanno. Gli ecovillaggi sono una realtà concreta. Concreta. Questo ovviamente non significa che noi non dobbiamo dialogare anche laddove è possibile con le istituzioni un giro di valzer con le istituzioni non compromette la realtà delle cose quello che ci serve fare è fare in modo che si possa in qualche modo trovare nelle istituzioni degli interlocutori sensibili ma senza che noi diventiamo l'istituzione noi dobbiamo essere l'elemento carsico che dal profondo modifica gli equilibri. La forza delle nostre ragioni sta nella forza delle nostre azioni. La forza della nostra prospettiva sta nella capacità di essere uniti e di fare massa critica. Questo è il motivo per cui facciamo i nostri incontri, questo è il motivo per cui cerchiamo di disperdere anche le nostre energie diffondendole e non, e non risparmiandoci in questa direzione. La forza della rete italiana Villaggi Ecologici sta in questo, nel fare in modo che tutte le realtà resilienti trovino il punto comune, il comune minimo o massimo se volete denominatore attraverso il quale noi siamo in grado davvero di incidere innanzitutto nei nostri territori e poi successivamente più avanti, andando oltre, diventando anche una prospettiva di carattere nazionale, lo siamo già in parte, ma ancora piccoli, dobbiamo andare oltre. Il nostro movimento è un movimento rievoluzionario, ma io preferisco rivoluzionario perché cambia le cose ora non le cambia domani perché le persone mettono in gioco gli elfi lo insegnano la comune di Bagnaia pure torri superiore pure la città della luce pure Damalur pure, eccetera in tutte le loro visioni diverse dimostrano che è possibile cambiare la realtà adesso Intanto, partendo dalle nostre vite, con un impegno personale totale. So che questa è una scelta difficile, so che questo non tutti se la sentono di fare, ma nell'ambito di un percorso c'è chi va avanti, c'è chi sostiene da dietro, c'è chi pulisce la strada per rendere il cammino più facile. Abbiamo bisogno di tutti, di tutti voi. Grazie Allora, adesso sono le tre e mezza, per cui abbiamo raggiunto il momento in cui ci, ci apriamo di nuovo a un altro giro di workshop e per avere a che fare con altri strumenti, intuizioni, spunti, eh, è davvero prezioso aver costruito un campo così intenso e Tempo di Vivere è stato un partner più che attivo nel, nel consentirci di raggiungere questa cosa che per la rive è veramente la prima volta che raggiungiamo con un'intensità così forte, con una preparazione così accurata e, e per cui grazie ancora una volta e per tutti c'è la possibilità non tanto di andare a casa penso no, con eh, un kit completo quanto di avere perlomeno delle buone intuizioni su che cosa può essere prezioso per noi e per le nostre comunità e per i nostri progetti come strade da approfondire, che cosa ci può portare vita e vitalità, che cosa può dinamizzare le nostre energie per cui con questo spirito eh, sono veramente preziosi ed è anche questo il motivo per cui abbiamo scelto di farli così eh, insolitamente lunghi, no? dando un'ora e tre quarti se non addirittura mezza giornata, per, cui, eh, per questo eh, non ci dilunghiamo con i tempi. però. Ho sentito parlare più di una volta del termocompost, abbiamo visto anche qualche attenzione, per cui vi chiedo, anche se un po' potevamo vederlo adesso, eh, se può esserci un altro momento di qui fino alla chiusura domenica, in cui magari per chi vuole è possibile fare un, un giro a vederlo e spendere due parole e diteci voi quale potrebbe essere il momento, non so se è questa sera o domani eh, dopo pranzo. Vedete, Uh, noi questa sera abbiamo la fine alle 19, però poi inizia a fare un po' scuro e per cui non so se può essere magari tra le 19 e le 19.30. Uh, però questa sera forse finiamo alle 19.30, sì, non è Sì, perché è siamo andati avanti di mezz'ora, per cui domani mattina potrebbe essere uh, alle 8 se si e un fa quarto, alle 8 e mezza, alle 9, le, le 8 no, una mezz'ora mezz può essere? Per si cui si può, si può essere che alle 8:30 e mezza chi vuole si trova qua davanti e tu Antonio ci porti a vedere il termocompost. Vediamo il cambiamento nel cambiamento perché poi come dicevo prima le, le, le novità non finiscono mai quindi mm -hmm. questa è una cosa... Che riguarderà tutti, ne parleremo domattina. Allora, L'unica cosa: domani, visto che abbiamo una mezz'oretta, cerchiamo di essere abbastanza puntuali, mezzo, per Poi alle otto e mezza già, 8 e 25, già ci ritroviamo, alle 8 e mezza partiamo per chi vuole cogliere questa opportunità. No, D'accordissimo, no, volevo dire soltanto una cosa che mi riguarda: siccome mi sono arrivati diversi messaggi, perché il giro un messaggio a nome mio in cui incoraggio le persone a fare degli investimenti milionari, non sono io, eh? sia chiaro, che lo dico. Anche il Se qualcuno è che è entrato nella mia mail evidentemente ha preso il mio indirizzo e lo manda quello e anche, il, e anche il giubbino grigio l'hai già La trovato, trovate, trovate, trovate. Trovate. trovate il giubbino? Eh? Trovate il giubbino? Sì, e sì. il giubbino è stato già trovato per cui possiamo aspettare. Sì. Grazie a tutti. Buon Grazie. Buon Grazie. Buon